Parità e rispetto sono due parole importanti, il calcio, e lo sport possono fare molto, magari non saranno capaci di cambiare il mondo, ma possono dirci, e possono inviarci un messaggio di come il mondo può essere cambiato, perché il calcio non è soltanto uno sport, è molto molto di più. Per dire basta alla violenza e tenere accesa la luce sui diritti si è svolta a Roma la partita della parità e del rispetto contro tutte le guerre. Lo sport è un veicolo molto importante e soprattutto gli sportivi lo sono perché comunque hanno visibilità e hanno una voce e io credo sia giusto che la usino. I valori dello sport sono valori importantissimi, bisogna metterli in pratica e possono fare la differenza. Nella giornata mondiale del vivere insieme in pace si sono affrontate la squadra del circolo sportivo Rai e la rappresentativa One World, composta da calciatori e calciatrici provenienti dai luoghi di crisi e conflitti. Allora, vengo da Città Saporice e sto partecipando a questa partita contro la guerra non solo in Ucraina, ma per tutte le guerre che adesso ci sono nell'altro paesi. L'iniziativa è stata promossa da Amnesty International, Asso Calciatori, Asso Atlete, Usigrai e Wisp. Siamo in campo con tante amiche, con tanti amici a promuovere quello che dovrebbe essere un diritto fondamentale, il diritto alla vita, il diritto alla pace. Sì,